Cercavo un modo carino per cominciare questo video, ma anche la mia giornata comincia con eh, io che mi sveglio. Sei il miglior Giuseppe pelato del mondo. Oggi registriamo Ganza di Milano. Ci sarà anche Roberta in studio. Ho oh, un problema serio. Non ho maglie bianche. Ce l'ho tutte nere, da rivedere questa cosa. Mm -hmm. Buongiorno! Ora sono le 10, comincio a mixare, eh, quindi spengo i ventilatori e inizio a fare la sauna. Two hours later... Sono le 11.30, ho finito il mix che dovevo fare, adesso facciamo una veloce pulizia della postazione, la prepariamo per il pomeriggio. Questo in realtà non lo faccio sempre, però con il rotolino quello che tiri fuori i peli dei gatti dai vestiti Pulisco le trappole Vi faccio vedere da tutti i residui di polvere, vedete? Questa è tutta polvere che se no rimane lì sopra lì e con i panni è difficile da togliere Ok, sarà il caso di cucinare qualcosa che tra un'ora circa arriva a ganza Ma la cosa fondamentale è che tu devi partire subito e fare il tuo mestiere Avevo del tonno, avevo del pomodoro, ho fatto pasta al burro Ho fatto, vabbè, una bella salsina, adesso vediamo se è effettivamente buona Raga, il piatto è servito Ora, qual è il discorso? Non voglio che il tutto diventi un po' un continuo di YouTube anch'io Quindi stopperò il video e ricominceremo appena esco di casa per andare a prendere ganza Però un assaggino per dirvi appunto com'è Mm. Mm. Sto andando a prendere ganza La prima volta che mi vedete in realtà fuori dallo studio credo Questo è il posto dove vivo Non c'è niente Proprio niente Ok mi sono piazzato all'ombra perché sennò muoio Non è ancora arrivato Aspettiamo Okay, teoricamente il pullman era quello <ride> è successo qualcosa eh, l'autista del pullman li ha scaricati al paese prima di questo perché per due persone non aveva voglia di arrivare fin qui sostanzialmente quindi devo andare io a prenderli, sì sembrerà assurdo ma per noi è normale, infatti anche a livello scolastico spesso mio fratello devo andare a raccattare a chilometri di distanza perché pullman non arrivano fino a destinazione malgrado ci sia il fine corsa effettivamente, sì effettivamente nelle mie giornate c'è più sfiga che altro quindi benvenuti in MySfiga L'ha scaricati a Laura. Non ha fatto il fine corsa, La scaricati lì e tornato indietro il pullman. Li vado a raccattà. Devo andare fin laggiù. Sono 30 bocca, 80... Ho appena stoppato la ripresa e è passato il pullman che doveva portare i ragazzi spento, in fine corsa Ma se ci passi uguale, cioè che cazzo vuol dire? Cioè Non c'è un lavoro, non c'è un lavoro cazzo. Sostanzialmente il pullman è questo ora ci sta facendo anche perdere tempo Siamo arrivati in 15 località che poi in realtà era molto più vicino di quanto immaginassimo Milano è qui, Milano è qui, Milano è qui, Milano è qui Allora ragazzi tutto a posto? Tutto, tutto a posto, bene. Ah, tutto, tutto bene, bene, tutto, bene. Tutto, tutto a posto Che figata, abbiamo sbagliato strada due volte ma E In quanti posta. siete? Eh, in modo da Adesso vediamo Siete oh, quattro? Eh sì. <ride> che figata Ma io so Come farti uscire un sorriso Così all'improvviso E no Madonna quanto sono bravo con l'autotune Solo luogo, fammi rifare perché si alzava Vai Ora fa Non sei in questo letto che faccio Non sei in questo letto Nel mio cuore cosa creano Quelle piccole difese, difese Quelle mucce difese Chi ha la corona al il dito Con l'anello non, non sei in questo, questo letto, letto Nel mio cuore cosa creano Si va di ritornello? Sì, si, si si vado Non ci arrivo Devi se scendere stai, stai Se fai il falsetto vai basso No non mi piace basso Ti fa di controcanto eh? Ah, ok. Ma io so. Bravo. Bravo, esatto. Vai. Provalo così. Tu baciarti mentre mi ami è la cosa più bella dell'anno. Ma che io è. so. Come farti uscire un sorriso? Cos'è l'improvviso? È... Ti rimetto dal no. Ok. Rimani basso. E hey, no un sorriso così all'improvviso E no oh, oh, oh, Non andrò mai più lì ad te E credimi se ti metterò al sicuro Cosa vuoi fare? Un Sesso con te al ah, Sì ah, facciamo quello che secondo me ha bisogno di una bella spinta in più sì, sì sì sì vorrei molto che ti venisse in faccia ma ai lati sì, E la sensazione. voce ti arrivasse lì Dopo la voce ti arriva secca dopo oh. eh, falsa tanto non ti piace oh, <tose> Va bene? Una gelosia morbosa che hai verso di me. Oh, Ci credo in noi. Fallo di nuovo. Una gelosia morbosa che hai verso di me. Oh, Ci credo in noi di me. Questa è un ricordo. Che quello che un artista Cioè sta cantando in quel momento. E quindi quando tu senti. Oh, Cioè non ti rimane in testa ho detto la O, ti rimane in testa il suono che fa. Quindi poi. In realtà non è tanto importante quello che dici, ma è quello che tu hai cantato Non me l'ho Che figo Venire qua comunque è spettacolare, secondo me Io non ho dormito stanotte perché ero troppo contento Troppo troppo Io non ho dormito nemmeno io stanotte Faceva caldo No, non è tranquillo. Io alle 5 avevo messo la sveglia, avevo visto che mancavano 5 ore per svegliarmi ho detto ma Non riesco a dormire perché sono troppo contento Secondo me quando una persona va a registrare Va a fare quello che gli piace no? Cioè è come andare a garbala okay, A voi piace il brivido della cosa A me piace venire qua Stare in studio, pezzare come un caimano Perché fa un caldo bestia Però cantare cavolo E registrare quello che io ho cantato oh, Secondo me questa è una roba Inizierà a fare degli audiolibri secondo me tra poco. Se devi fatto, te lo leggo Il piccolo principe Ok abbiamo finito di registrare il singolo Tra pochino abbiamo il pullman Che vi riporta verso la stazione Per sì. poi risalire <ride> verso Milano di nuovo Ok sono le sei passate Si mixa fino alle nove Che non vado a cena Per adesso sono ancora in compagnia Di Green Bandana Che si fa le foto Giusto Ok, sono le otto e mezzo, Rube è andata via e adesso mando su le mail dei mix che ho fatto stamattina e adesso, insomma, che ho finito ora. E generalmente dopo cena faccio delle letture, sto con i ragazzi su Discord, nerd un po'. Ok, per l'una, in questo momento è rientrato dal lavoro Matis, che vedete che sta mangiando come un cinghiale E niente, merderò un'oretta con lui E poi dopo andrò a letto E questa è la giornata tipo, raga E io vi saluto così